Oh oh oh, buona. Uè, sta nevicando fuori casa, guarda! No, oh, non c'ho il vetro! Oh, io sono Netax Design no non è vero sono Netax oggi siamo su Gary's Mod dopo quattro mesi <ride> bella bella raga buon Natale e eh, vabbè è arrivato <ride> <ride> e l'altro dov'è scendi eh, ho sbagliato scala <ride> yeah. no, no. No. Mi puzza nei piedi Ah ragazzi C'ho il cappello di Natale Yeah eh. no! <ride> Non dovevo, scusatemi Vi chiedo perdono Lagga un po' il gioco No, lagga tutto No, mi si è bloccato tutto ragazzi Dio, buono, stiamo dicendo Ma c'è un caldo, che madonna No, veramente, io sono con la finestra aperta io posso andare a mangiare. No! Mans, mans, mans, mans, mans, mans, mans! Ok, forse... No. Beh, sentite, io mi faccio una mentre aspetto E mi asciugo i capelli, dai. <ride> <ride> Buonasera, dica Buonasera, uh, un adulto e, e due bambini eh, Scusi, suo figlio, guardi lì dietro Venite, venite qua che vi, vi do i popcorn Vuoi popcorn, Tilly? Grazie mille Vai, vai È una madonna, sembra una scena <sussurra> Andiamo al bagno <sussurra> Io vi faccio un selfie Gli altri fanno cagare il Cristo oh, no. Oddio! Oddio Guarda, guarda Ho trovato un'altra entrata Fiero Pikachu I choose you <ride> Oddio Oddio Guarda Aprite tutte le porte Beh. Cosa? Bella Bene ragazzi Questo video finisce qua Lasciate un mi piace Un commento Un'iscrizione Ciao bella A tutti ragazzi Lasciate un mi piace Un commento Un'iscrizione Ciao sono Babbo Natale Yeah I'm like Oh God Oh Oh my God